Buonasera a tutte e a tutti, siamo qui a Politicamente Scorretto con l'attore Vincenzo Pirrotta, prima dello spettacolo Storia di un Oblio. Lo spettacolo parla di un ragazzo che prende e beve qualcosa dallo scaffale di un supermercato e poi viene massacrato di botte dai vigilantes. Ecco, partiamo dal titolo dello spettacolo, Storia di un Oblio. Il teatro in questo caso ha il compito di combattere l'oblio con l'attore che presta la sua voce agli oppressi? Beh sì, noi ci siamo in qualche modo fatti carico di diventare voce di questi oppressi e eh, ne abbiamo sentito la, la necessità di eh, mettere in scena questa storia perché si avvicina a me a troppe storie che sono accadute anche nel nostro paese e poi le recenti cronache eh, anche di paesi come gli Stati Uniti che ci arrivano quasi con una cadenza che sconvolge, che fa paura e ci ha appunto fatto capire che era necessario mettere in scena un testo di questo tipo e propriamente il senso che ci ha caricato di responsabilità è proprio quello che nel titolo questa, questa storia non deve diventare una storia che cade nell'oblio, una storia da raccontare, una storia che deve muovere le coscienze. Ed ecco perché Roberto Andò ed io abbiamo, abbiamo deciso di, far, di farcene carico, di diventare la voce di, di questo uh, ragazzo di cui non, non si dice né il nome né in realtà chi, chi è, che è stato ma se ne, se ne raccontano le emozioni, eh, la sofferenza e eh, eh, i pensieri del, del suo ultimo istante, quando la morte era lì a un passo da lui e lui ci scivolava dentro. Uno spettacolo simile cosa lascia nello spettatore? Andremo a casa tranquilli? E quali sono invece le sensazioni che un attore prova nel raccontare questa storia? Beh, andare a casa tranquilli, io credo proprio di no, perché mh, eh, intanto questo è il, il, terzo, il terzo anno, levandoci quello dell'anno della, dell della pandemia che purtroppo ci ha tenuti fermi. E quindi le sensazioni del pubblico già in scena, mentre sono in scena, il pubblico è a, attorno a me, quindi è uno spettacolo a pianta centrale. Eh, vedo che c'è chi piange le espressioni del volto sono delle espressioni diciamo, che già mi fanno comprendere che eh, le sensazioni che vivono sono sensazioni anche di disagio vorrei dire perché questo è proprio quello che vogliamo fare vogliamo chiamare in causa il pubblico che non deve sentirsi tranquillo nella, nella sedia deve sentirsi chiamato in causa perché eh, il, questa storia appartiene a ognuno di noi, appartiene eh, all'umanità eh, appartiene eh, a tutti noi e, e, e forse ne siamo anche eh, tutti eh, in qualche modo non, non vorrei dire complici ma colpevoli del silenzio laddove e quando questo, questo silenzio eh, e diventa prepotente e quando l'indignazione non si fa sentire ecco, questo è uno spettacolo che io più che spettacolo chiamerei anche un'orazione civile eh, che vuole vuole farsi eh, appunto vuole, vuole, vuole gridare l'indignazione che ci deve essere in ognuno di noi per fatti del genere questo spettacolo rientra nella rassegna politicamente scorretto in che cosa lo spettacolo è appunto politicamente scorretto ma politicamente scorretto mh, è, è proprio quello che ho detto prima cioè eh, ecco è politicamente scorretto nel, nel senso che punta il dito e io uh, sera per sera punto il dito mh, verso gli spettatori che sono uh, vicini a me, a me, ora in questa fase eh, lo sono un, un po' di meno perché ci sono le, le distanze che si devono mantenere ma eh, prima io proprio guardavo negli occhi e eh, urlavo a volte in alcuni momenti contro di loro c'è un, un, un particolare eh, momento dello spettacolo che, mi, eh, che ogni volta mi, mi, mi devasta eh, ed è quando rifletto su, sul, sul fatto che i vigilantes lo hanno ucciso perché si stavano divertendo si volevano divertire eh, quando dico che um, eh, la morte um, eh, anche se non ci piace anche se ci sconvolge eh, David Day, che, che, che a volte Capita in azioni come queste, in azioni di polizia, eh, forse la possiamo accettare quando è casuale, quando avviene perché non si poteva fare altro, perché... ma in questo caso eh, il vero scandalo è che i, i vigilanti si stavano divertendo, cioè i vigilanti sono colpevoli di essersi divertiti e non dell'ingiustizia. Della, della sua morte. Questo è il senso del, dello spettacolo e in questo caso il politicamente scorretto va nella direzione in cui sin da subito si è cercato di mettere in piazza la vita di questo, di questo uomo facendo domande di questo ragazzo morto, facendo domande eh, dei giornalisti, da parte dei giornalisti, della polizia, per cercare di spiegare qualcosa di spiegabile, per cercare di dare un senso a qualcosa di insensato dicendo ma chi era, era un frocio, era un, un, un, un senzatetto, era uno che viveva di piccoli spedienti, era un drogato, ecco queste domande, e, e sì, e se anche fosse stato tutte queste cose insieme, e allora questa è la domanda, il politicamente scorretto è mettere davanti allo spettatore questo tipo di, come dire, di... di di comportamento da parte della società civile e, e, e metterli, di fronte, metterli di fronte a, a, questo, a, questa, eh, a, a questo senso di a, a, assolutamente di, uh, di, di qualche cosa che non si comprende. Eh, eh, io, io finisco quel particolare punto dello spettacolo con una gridando in faccia allo spettatore dicendo o forse dovremmo pensare che tuo fratello è stata l'ombra di un uomo che nessuno ha visto mai ecco se noi ci rendiamo conto eh, anche attraverso spettacoli teatrali che nessun essere umano può essere un'ombra che nessuno ha visto mai Nessun essere umano E allora il, il senso di questo spettacolo e forse il politicamente scorretto di questo spettacolo sta proprio in, nel fare comprendere che, che nessuno deve essere un'ombra in questa vita. Grazie a Vincenzo Pirrotta e buono spettacolo a tutte e a tutti.